se vi dovesse piacere il video e lo riputate così interessante potete consigliarlo ovviamente a chi si interessa chiedendo magari se non l'avete fatto insieme a voi di iscrivervi al canale per poter essere sempre aggiornati sulle nostre novità e sulle nostre programmazioni oggi vediamo eh, un versetto del capitolo 4 come abbiamo visto un versetto del capitolo 3 e un versetto del capitolo 1 poi nel il quinto capitolo non ha la cota quindi a dio piacendo la prossima volta arriveremo al capitolo 6 gesù eh, sta parlando siamo nel capitolo 4 il versetto ve lo dico subito l'ho segnato versetto 24 sta parlando in un contesto eh, diciamo catechetico in, riferito alla luce la luce che uno deve avere che la luce non può stare nascosta tutti i testi che conoscete qui abbiamo una come posso dire una anomalia un po' come l'altra volta sul comando indiretto e arrivo subito al dunque diceva loro guardate è un comando eh? cosa ascoltate guardare ciò che ascoltare già è strano perché è un po come quando abbiamo stiamo facendo lo sapete eh, il commento a genesi e tante volte di Shabbat soprattutto abbiamo le dirette perché seguiamo tutto il calendario tutti i sabati mattina in diretta no? e sulle Parashat che si fanno nelle sinagoga quindi nei tempi che Dio ha stabilito col calendario biblico e tante volte è capitato specialmente quest'anno se vi ricordate il libro dell'Esodo quando ci fu la credo fosse la parasha di Tro ci direi che sì si sì, era la parasha di Tro, si sì, ricordo bene, strano e, che dice che vedevano le voci <ride> vedevano le voci bellissima sta cosa e allora poi lì i mistici ci hanno scritto montagne di roba noi non abbiamo specializzazioni sulla teologia spirituale quindi ci limitiamo a indicare queste cose però qui è un po' la stessa cosa perché Gesù dice guardate cosa ascoltate di nuovo, guardare le voci no? eh, eh, dice eh, Guardare, guardare la voce perché poi nelle vostre traduzioni non, non c'è scritto così nell'esodo guardare la voce perché è assurdo. Invece, eh, invece è proprio così perché quando Dio interviene, Dio è presente, guardare la voce diventa eh, un essere un tutt'uno con quello che ascolti. E qui in questo caso, pur essendoci Dio presente in carne e ossa, dice: State attenti, state attenti, quindi guardate bene, noi diremmo in senso figurato, ma qui non è tanto figurato, cosa ascoltate? E qui arriviamo alla grande legge rabbinica, della quale abbiamo parlato tantissimo nel corso di soteriologia, questo non è un per solo, per abbonati, solo per loro, e, e visto che stiamo guardando parola per parola sulla soteriologia di Gesù rispetto alla contestualizzazione sia dalla parte sacerdotale che da parte rabbinica, come loro ragionavano sulla salvezza all'epoca di Gesù, e ogni comunità aveva le proprie idee, tutte giuste, tutte sbagliate, Gesù ha dato delle sentenze, noi ci limitiamo a quello che ha detto Gesù, però per capire meglio, e allora qui lui introduce per, a noi una regola basilare, che nella soteriologia rabbinica è misura per misura, misura per misura. In base a come tu misuri, sarai misurato. Sei di misura larga, largamente ti sarà misurato, sei di misura stretta, stretta avrai poco. E, ma non è, un questione, non è una questione di, eh, come devo dire, al di là della grazia, non siamo fuori dalla grazia, tutt'altro. E nella misura in grazia che tu dai, sarai misurato sempre in grazia, lasca no? o stretta, larga o molto stretta, accogliente o molto particolarista. È una legge, misura per misura, è proprio si chiama così, misura per misura, midot per midot, no? E quindi Gesù dice, guardate cosa ascoltate, perché con la misura, la cui misura misurate sarebbe letteralmente, sarà misurato voi e sarà giunto a voi. Chi infatti ha, sarà dato lui, ma chi non ha, anche ciò che ha, sarà tolto da lui. E questo è il secondo paradosso rafforzativo di questa lacca. Come posso, io, attenti, importante questo nella, nella, nel modo di ragionare, nelle missioni otte è pieno di questi, di questi esempi dell'epoca di Gesù, come posso... Come mi, può, mi, mi si può togliere qualcosa che io non ho? Se io ho una matita, mi può essere tolta, ma se io non ho la matita, cosa mi possono togliere? Risposta, attenti, perché questo lo trovate in tutta la letteratura, in tutte le missionaiot possibili che sono riportate nel Talmud, sempre dell'epoca di Gesù sto parlando e eh, non dopo, anche se la redazione è tardiva. Chi mi segue sui corsi di sotterologia lo sa, però voi che non mi seguite su queste cose ve lo dico subito. Più tu sei accogliente, più Dio ti dà. Meno sei accogliente verso le cose di Dio, meno Dio ti dà. Se sei chiuso, anche quello che avresti potuto avere, se eri accogliente, Dio ti toglie questa possibilità, perché sei chiuso e quindi ti viene tolto anche quello che non hai. Chi è l'esempio primo di questa situazione, di questa sete delle cose di Dio, indipendentemente dalla capacità? Secondo i Midrashim, l'uomo di questo tipo è Giosuè. Giosuè che riceve l'imposizione dalle mani di Mosè e continua l'opera di Mosè. E non era un ragazzino, eh? anche lui. E morirà quando è ancora in piena forza, dice la scrittura. Perché Giosuè? Perché Giosuè, avrebbero potuto esserci dei leader molto più carismatici di Giosuè. Perché Dio ha scelto Giosuè e Mosè gli ha imposto le mani? Perché Giosuè era un uomo che era sempre in accoglienza, in ascolto, accoglienza in questo senso, eh? in ascolto delle cose di Dio. Le sentiva e le faceva, le sentiva e le faceva, quindi si riempiva e si svuotava si riempiva e si svuotava e si allargava. E si allargava sempre di più perché voleva sempre più sapere, sempre più essere in sintonia con Dio. Tante volte, invece, e questo è il comando, il comando è quello badate alla misura con la quale misurate. Perché non è tanto che tu misuri un altro, perché se tu misuri poco e tieni poco non hai il, la misura traboccante e scossa per ricevere il grano, ecco, la vita, la parola, eh, il pane, ti viene tolto anche quello. Quindi state attenti a come misurate, a come misurate la vostra capacità. E questa è una cosa francamente che a noi occidentali sfugge. Fate attenzione a quello che ascoltate, quindi guardate quello che ascoltate. Con la misura con la quale misurate sarà misurata a voi, anzi vi sarà dato di più, perché a chi ha sarà dato e a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. E questo è il grande paradosso dell'Evangelo. A chi ha sarà dato ancora di più, nella nostra testa è a chi ha, basta, diamo a chi non ha. No, perché chi non ha non vuole avere la misura capace di contenere il dono di Dio. E state ben attenti, non sto parlando di grandi capacità. Un bicchiere piccolino, sapete, di, quel, di quelle cose che si bevono al bar quando ti mettono l'acqua per il caffè, e una damigiana, se la damigiana è piena, sicuramente decine, decine, centinaia di, di, di liquido, più di, del bicchierino, ma il bicchierino pieno, agli occhi di Dio, rispetto a una damigiana a metà, vale più il bicchierino pieno questo sta dicendo ed è un comando guardate cosa ascoltare vi saluto e vi ringrazio davvero del tempo che avete speso con noi cortesemente e come dico sempre ci vedremo la prossima, la prossima volta con l'alha del capitolo 6 versetto 10, versetto 11 lo vedremo Gesù Maestro di Israele secondo Marco ciao